Ciao e bentornato sul nostro canale, io sono Laura di Kairos Comunicazione e oggi ti voglio spiegare che cosa fa una web agency, in un qualche modo quello che facciamo noi. La web agency non è altro che un'azienda che può avere una diversa forma giuridica, può essere un'impresa individuale, può essere una società, può essere insomma quello che si vuole dal punto di vista della entità, si occupa di dare consulenza, suggerimento e supporto alle aziende professionisti che vogliono creare delle strategie di comunicazione online. La web agency non è una focina di idee, non è un luogo nel quale si va e si chiede per esempio un sito internet che faccia questo. Il nostro lavoro è differente, il nostro lavoro è quello di aiutare ed accompagnare imprenditori e professionisti che hanno un'idea di business e cercare di tradurre quelli che sono i loro obiettivi attraverso dei risultati che possono essere appunto raggiunti con delle strategie di marketing che prevedono il web e il digital come canale primario di comunicazione spesse volte mi capita di ricevere dei contatti tramite i nostri canali social dal telefono oppure tramite email di persone che mi chiedono um, vorrei sapere come posso monetizzare il mio interesse Ecco, io di fronte a questa domanda o la loro passione di fronte a questa domanda rimango veramente senza parole perché questo non significa andare a chiedere la consulenza di una web agency o di un'agenzia di comunicazione questo significa andare a chiedere a qualcuno un'idea e l'idea deve essere l'elemento principale che ogni imprenditore o professionista deve avere non è il nostro compito dare le idee il nostro compito è aiutarti a sviluppare quelle idee quindi quello che fa una web agency è innanzitutto la prima parte che è quella fondamentale dell'ascolto l'ascolto e la conoscenza solo nel momento in cui sappiamo uh, quale impresa o quale professionista abbiamo dall'altra parte qual è la sua storia, cosa fa, cosa produce come lo produce, come è strutturato, siamo in grado di farci un'idea dei suggerimenti che possiamo dare a questa, a questa persona che abbiamo dall'altra parte. Dopo la fase della conoscenza c'è sicuramente la fase dell'analisi, in base alla richiesta, qual è il mercato, qual è il contesto di riferimento, quali sono le risorse che quell'impresa o quel professionista può mettere in campo, perché è inutile che suggeriamo a qualcuno per esempio di fare un canale YouTube quando non è assolutamente strutturato magari per eh, poter gestire dei video, montarli, post produrli eh, e fare tutta una serie di attività che sembrano banali ma che invece diventano impegnative. È chiaro che dobbiamo sempre commisurare anche la nostra soluzione e il nostro suggerimento e strategia di comunicazione in base alla reale eh, struttura dell'azienda o del professionista che abbiamo dall'altra parte. Quindi una volta fatta la parte iniziale della diciamola così dello studio, della consulenza e poi dell'analisi c'è la fase strategica e quella della la vera e propria pianificazione. A quel punto siamo in grado di fare le valutazioni corrette in base alla situazione che ci troviamo davanti e capire quali strumenti poter iniziare ad utilizzare, come coordinarli tra loro all'interno di una strategia perché sappiamo quali sono le risorse che abbiamo a disposizione e soprattutto il budget che c'è a disposizione.